Come no? A me sembra proprio è innovativa, è sempre qualcosa di diverso Robin, bravo. Ecco, il brutto è che non c'hai niente da dire, questo è un problema grosso. Ma com'è che dopo tutti questi video ancora non sai bene che cosa racconta la gente? Non c'è senso scusa, non è normale, come mai ti succede così Robin? Che ti devo dire? Forse sto troppo vicino allo schermo, poi mi vanno via le idee. Cioè, ce l'avevo nella testa questa cosa che si elaborava. Poi dopo mi dicevo: Ma dove stanno le le stalle? Poi quando le ce l'hai tutte belle che si spazzano, tu dici, ma e eh, allora se ce l'hai tutte portalle, Non è gente che può capire quello che vuoi. Però poi mi dico: ma forse se uno ce l'ha. allora, magari. Gli tira un po' di qua, gli tira un po' di là e un risultato lo vede, la relazione si forma, c'ha più crasti. Robine oh, è il contenuto che manca. Lo scrivono tutti lì nei commenti. Manca il contenuto. Parli di valore, valore, valore, e poi dopo fai sti video, ste cazzate quasi stronzate, non dici niente. Eh, che senso c'ha? Ma eh. No, dici almeno dove andiamo a parare. Eh, non lo so Robin, però <ride> che ci dici oggi perché il nastro finisce, non è che puoi stare lì tutto il tempo a stronzate così come stiamo a fare adesso. Che ti posso dire di utile, che ti fa la differenza? Sono, non è che sono a corto di idee, che sono proprio una sega, perché per fare sti video ci vuole un sacco di disciplina e io eh, non sono stato disciplinato ieri sull'onda dell'euforia di aver fatto il video 92, 93, 94, 95 ho detto vabbè ma il 96 ma che vuoi che sia una passeggiata cioè non fatti 95 e oggi non mi sono preparato bene e quindi se tu non te lo prepari bene quello che devi fare eh, e poi dopo stai sempre in mezzo a un mare di onde che ti sballottano qua e là e io sto pagando il pedaggio adesso eh non ti credo che è divertente che non sai qua più che dire le ore No. ma Robin che problema c'è basta che dici una cosa ah, illuminante prà che il video è fatto basta che la dici adesso no di una cosa illuminante eeeh Ciò che ti dico che la morale della favola di oggi sai qual è? Che per fare cose bene domani le devi pensare il giorno prima, in pratica, se tu il giorno prima non metti nero su bianco quello che vuoi fare domani, eh, domani non sarai così preparato a farlo. Se domani voglio scrivere un libro, se domani voglio fare un video, se domani voglio fare un post, no che ah vabbè, domani, domani quando arriva l'ora, allora lo faccio. No! Perché dopo sai che succede, no, domani quando tu arrivi all'ora che devi fare il post. Che sei lì, ok, se stabilito che devi fare il post, ma oddio, mo che scrivo? Mo come lo faccio? Oh, mi mancano tutte le idee. Ah, c'ho solo un'ora. Ah, uh, giusto? Quindi. Oggi! Scrivi che domani a tale ora eccetera puoi fare il post, il capitolo, il video, quello che è. Però già scrivi adesso, ora, in questo momento, cosa ci vuoi scrivere dentro? Quali sono le domande alle quali vuoi rispondere? Qual è l'argomento chiave, i punti che vuoi toccare? Che sia un articolo, che sia un video, che sia un post, puoi fare un outline adesso. Così tu sei innanzitutto più tranquillo e sicuro. Due Google interno stanotte sai come si diverte su sto Luna Park che sa che domani c'è questa roba Brrr, ti elabora 200 miliardi di cose possibili hai una meta precisa hai già individuato i punti che devi toccare non sei sotto pressione a mo' adesso che scrivo quindi tutto va perfettamente come dovrebbe andare prevedere i singoli elementi, i passi che dovrai fare, così che il tuo corpo, la tua psiche, il tuo cervello, il tuo Google interno, possano prepararsi, organizzarsi, e quando arrivi che c'è da affrontare il nemico, mazzo, sei pronto.